Salve! Non siamo mai arrivati così presto sulle piste da sci, quindi si prospetta una buona giornata. Oh ma va qui che led! Hai per caso dei problemi? Ah. Ragazzi siamo tornati con i video di sci finalmente dopo due anni di assenza Siamo a madesimo oh, Andiamo a fare la rapina. Non mi devi interrompere intanto che parla Siamo a madesimo con il nostro Diabolic E il buon Roby L'unica cosa che puoi fare è innevare l'alboretto più che puoi durante la giornata Sarà fatto oh, wow. Can't wait Dai ma scusami La mascherina attaccata dietro così Quante da boomer è, cazzo Madonna oh C'è sempre lo scarpone sinistro Che non mi entra però Le unghie fatti, le ho pensa... Le unghie cazzo non le ho tagliate vero? Sì, Turi e scherzi, ma guarda che quello lì ha le unghie nere dentro gli scarponi, eh Quindi sei pronto? Io! Ho anche messo il casco nuovo, quindi sono pronto per testarlo Adesso. Ho fatto un errore Ho lasciato a casa i guanti il bambino Scegli che non vi esce da due anni D'estate non servono i guanti Anche al Buretto c'è già nuovi eh, Ragazzi mi sono accorto che purtroppo ho lasciato a casa i guanti ragazzi Dopo due anni dovevo dimenticare qualcosa E, e vedo che le condizioni sono perfette oggi per sciare senza guanti Forse è meglio comprarsi un paio di guanti prima di salire Perché sto già perdendo le mani qua Ecco È arrivata la tua ora Ok, modesimo. Attrezzatura sportiva. Ciao. Sono tutti qua i guanti, giusto? Sì. Li ho dimenticati a casa. No, <ride> Ha ah, giudicati questi ragazzi. Posso pagare con satisfaction? Sì. Orange count, giusto? Esatto. Quant'è? quanto è? Totale? 40. Perfetto. Fatto. Grazie, Dai. ciao, ciao, ciao. L'avevo già utilizzata ragazzi quando avevo fatto il video dell'Urban Downy la Monza Però devo dire che tenendola poi sul telefono e usandola tutti i giorni è veramente comodissima ragazzi Satispay app per la gestione delle tue finanze a 360 gradi Oltre ovviamente a poter pagare in tutti i negozi convenzionati con Satispay Potete pagare multe Ricariche telefoniche, bollettini, bollo auto e moto E' molto comodo dentro l'app c'è il cashback Quindi se andate in negozio e avete Satispay ed è attivo il cashback nel negozio Vi ridanno anche dei soldi Ovviamente il link in descrizione per il download dell'app che è gratuito Ragazzi è molto più sicuro che pagare con le carte di credito Proprio perché non lasciate mai i vostri dati sensibili al posto dove pagate Satispay è collegato al vostro conto corrente direttamente Quindi lo scambio di dati è solo tramite IBAN questi si chiamano sci giusto? osserva il principiante come si approccia all allo sci? l'ultima volta siamo andati a sciare siamo stati mezz'ora davanti al tornello toglierli il guanto adesso prendiamo un caffè guarda eh già adesso anzi Guarda fatto go hydraulics go Pneumatics. go guarda eh guarda, adesso parte avanti nomadics e parte avanti no albi no non hai capito un c***o ca Eeeh siamo sulla neve ragazzi Sai da quanto tempo è che non faccio la sciolina? Dall'82 No E eh, questa è la differenza dalla sciolina no, Non sciolina Dai Albi molla giù tutto Molla giù tutto guardalo lì Dai Albi molla giù tutto oh, Scusa non volevo No eh non ci riesci Non hai ancora le abilità per riuscire a farlo Dai da qui dritto vai Da qui dritto fino a dove è Robby adesso Ecco qua ah, che... cazzo me, me l'ho stupidata Devi provare l'emozione Vedersi se il arrivare a cannone così Però no, mi sei impostato eh Ma vedrai che il tot è vendicativo quindi troverà il modo Sto ah, ah, no, di merda. No. Ah. Eh, guarda lì caro che... eh, la Madonna allora. Mezza discesa si è già migliorato okay, okay. No. Sei perso che sono caduto ancora lì. fatto visto. Mi sembra la pista perfetta per far cadere l'alboreto. Non troppo ripida. Mezzo passare uno nelle gambe dell'altro. Ah, vuoi provare a passarmi eh, sotto? Questa. Ah, per vedere il tuo controllo, volevo proporti qualche salto, ma cazzo non ne trovo nemmeno mezzo. Io adesso vado piano, apro le gambe. Devi passare sotto senza toccarmi con niente. Se non mi tocchi, 5 euro. Subito. Pronto? Vai. Dentro. Vai! Ma che incroci! Oh, passa piano, che sennò no mi prendi le palle! Vai! Eccolo! Un cazzo di alboreto! Usci il oh. Non c'hai muscoli. Vai. Devo vedere questa posto. Apri, apri, apri. Dritto, dritto, dritto, dritto, dritto. Uh te li meriteresti <ride> così tanto eh però per il contenuto però oh osgaccia bastardo eh, ragazzi io vorrei fare una petizione Perché non è mai Alboreto che paga me io devo sempre dare i soldi alboreto. e oh, oh, non mi dà niente nessuno ma... e eh, tu non eh. c'è Satispay inizia ah, a scaricare Satispay okay. con Satispay ovviamente potete inviare i soldi a amici potete inviare potete inviare i soldi alboreto con Satispay esatto e come l'altra volta non cercate Alboreto Satispay sempre la tengo. stessa menata eh. Guarda, che vedi qua che c'è la rete albi, occhio oh, la rete, oh, merda vieni qua sei una atleta a spazzatura che <ride> <Quei> ridere <ride> Guarda, <ride> <ride> ancora ottantenne oh prendi un po' di velocità poi qui albo dopo le piante dobbiamo tagliare a destra dopo le piante Dop dove c'era un questo vetto quello prima I ma chiodi. vedi qua all'arco vado dritto? dopo, dopo quel uh, mucchietto di piante lì albi dopo le piante dopo le piante Madonna, ma che uovo è? Ma che cos'è? Vai dritto! Piccolo ripassino, peso indietro. Peso dai, indietro dai, tantissimo, in, in, nelle Fresca. Più che puoi, soprattutto con gli sci così, devi star tanto indietro. Va bene. che poi non c'è giù niente, eh, però... Dai, molla giù, vai, vai, vai! Molla giù, che non c'è giù niente! No. <ride> dai, mi fa vedere il salto lì sul canale. Oh Robbie. Eh! ce l'ho fino alle ginocchia, Powder oggi, fino alle ginocchia eh, sta indietro. Sto indietro, indietro, sto indietro, aspetta eh. Lascia fare a me, avrai tutte le illuminazioni e gli aiuti necessari C'è poca neve ed è dura, senti qua che rumori Scuola di fechi, l'importante è che tu, quando fai la curva tipo di qui, devi guardare in esterno quando fai la curva di qua guardi in esterno Frena un po' di qui Frena un po' di qui Sei quattro mano Non è quattro mano cazzo Eh, eh, Bella eh, Vai due curve Due curve i vecchi Due curve i vecchi Albi bravo Vai No dall'altra parte dall'altra parte un po' Dai bravo così va bene oh. Fammelo vedere in oppo vai eh. Minchia, what? Oh, no. Era stiloso Albi No, perché lo stile non è che si compra cioè. eh? Però poi quando si mette a uovo oh. eh, for, First trick of the season eh... Oh, il paletto Primo centro della stagione Albi uh. eh. Ragazzi, purtroppo Non ci sono molti impianti aperti Perché c'è vento Però, proprio là, due anni fa ma dovevo rifatto il mio primo flip, sì, dopo tanti anni. Saluti. Adesso mi sono rotto il cazzo. Uso l'aircut. No, no, Ho cambiato musica io, Robby guarda Oggi prima giornata di ship done and dusted Ragazzi tra l'altro, obiettivo che avevo già prima nel 2020 Iniziare a fare le linee XL degli snowpark, Quindi si può dire che adesso si può Però l'ho detto apposta a fine video Non è che è come col cross che l'ho detto all'inizio di un video Faccio flip con la moto e poi tutti i video dopo oh Così solo i veri fedeli lo sapranno. Scrivete sotto nei commenti. Io so il segreto di Toto. Giornata conclusa. Primo giorno di sci. Dopo due anni finalmente. Mamma mia, finalmente. Ci volevo che mi mancava troppo. Così eh? un commento velocissimo sull'alboreto. Mi ha emozionato. Quei 180 finali non filmati. Quindi che solamente chi c'era ha potuto vederli. Eh. Aspettatevi altri video di sci per questo inverno. la prossima. Day. Lockdown generale del mondo. Niente ragazzi. Sì, ci stai. vediamo al prossimo video. Bella.